Torna anche quest'anno la Corsa di Miguel, competizione che vuole ricordare la figura di Miguel Benancio Sanchez, maratoneta e poeta scomparso nel gennaio del 78 durante la dittatura argentina. Stefania Cappa. Ecco qui c'è la partenza e si procede in questo modo. Volo dire, una volta scaricato...